Eccoci invece al capitolo degli armonici artificiali, eh, abbiamo visto mh, come si eseguono e dove si quelli naturali e mh, facciamo una piccola premessa dicendo che esattamente al dodicesimo tasto, quindi sulla barretta comunque eh, in corrispondenza al dodicesimo tasto per chi suona fretless, abbiamo esattamente il punto centrale eh, della nostra corda cioè a metà tra capotasto e la selletta del ponte. E quindi abbiamo l'armonico che è un'ottava sopra alla corda a vuoto. E detto questo, noi possiamo eh, sostituire il capotasto con un capotasto diciamo immaginario e andare a, ad accorciare la lunghezza della corda, ovvero il diapason, del nostro strumento. Questo ci consente non solo di avere le stesse note ad ottave superiori, ma anche eh, di avere tutte le note, perché io posso mettere il capotasto dove voglio, sulla nota che voglio, come se smontassi, eh, oppure come fanno i chitarristi con il capotasto mobile. E, quindi la tecnica, la, Io conosco eh, principalmente due tecniche per, per far uscire gli armonici artificiali, e ne esistono altre ma non sto qui a elencarle anche perché non ne sarei capace e dunque la prima tecnica che conosco io è quella che in cui con il, con il dito della mano sinistra ora io uso l'indice vado a creare appunto il capotasto eh, tra virgolette immaginario e con la parte esterna del pollice, quella che voi usate per lo slap, perché non lo so fare, eh, esattamente con quella parte lì io creo il punto centrale tra i, appunto il capotasto e la selletta, e io avrò eh, l'armonico all'ottava della nota premuta, seguendo questo principio e questo ragionamento, se mi sposto eh, ancora più vicino al ponte, avrò delle ottave eh, sempre più alte. Per far eh, uscire la nota si appoggia delicatamente, i, innanzitutto si trova i punti giusti, e questo ci vuole pratica e eh, esercizio. Eh, una volta trovati i punti dove l'armonico esce bene eh, si appoggia appunto questa parte del pollice sulla corda leggermente a una distanza eh, che troverete da soli rispetto all'indice o al medio, io utilizzo l'indice per pizzicare e appunto con l'altro dito pizzico la corda normalmente ovviamente staccandola immediatamente, appena fatto uscire la nota. Sentite, più mi avvicino al ponte e più l'altezza della nota sarà maggiore. Un esempio. Eh, l'altra tecnica che, che conosco consiste nel premere nel usare due dita della mano sinistra e con una io eh, premo una determinata nota e con il mignolo a distanza di due toni quindi quattro tasti quattro semitoni eh, vado a sfiorare la corda, come faccio con gli armonici naturali, mentre co con l'indice la premo proprio, e questo mi, mi dà la possibilità, ancora una volta, di, di, di suonare tutte le note. Eh, cosa succede che io, eh, se devo suonare, ad esempio, un sol diesis, eh, metto l'indice quindi una terza sotto, eh, in questo caso in Mi in mi sulla corda di Re, premo e con il mignolo vado a sfiorare, eh, qui richiede una bella estensione, il punto esatto dove si trova l'armonico di Sol diesis. Questo mi permette appunto di avere anche quelle note che come nell'esempio di Portrait of Tracy, scusate la pronuncia ma <ride> non è il mio forte, è quando Giacomo suona un armonico di red diesis utilizzando appunto questa tecnica. E nel finale del brano, dove addirittura lui suona tre note contemporaneamente, però non mi verranno mai perché <ride> poi. Suona eh, dal nono tasto al tredicesimo. Con il mignolo eh, troverete tanto mh, eh, molti esercizi dal quale potete prendere spunto per poi crearvi anche qui delle melodie come ha fatto lui, appunto, per Birdland eh, o altro. Creare eh, degli abbellimenti ma anche proprio dei de brani interi. Mh, nulla vi vieta di farlo, anzi si possono trovare con gli armonici delle sonorità eh, molto diverse da quelle che siamo abituati ad ascoltare con il basso e questo può essere un grande eh, modo per esplorare altri, altri mondi insomma eh, spero di avervi detto tutto e ci vediamo al prossimo capitolo